Sì, sì. Beh, sì, di solito no, nella forma partito classica si, parla, si partiva dal livello internazionale ad analizzare la situazione globale e poi si arrivava a cascata la situazione nazionale e locale. Questa cosa non la si fa molto purtroppo e, e credo che invece l'elemento internazionale dovrebbe sempre essere tenuto presente come l'elemento principale. Nel concreto quello che vorrei proporvi mh, di eh, guardare con attenzione è una campagna che si sta sviluppando ormai da due anni, ma in maniera più concreta ormai da un anno, che è la campagna per la riforma dell'Assemblea dell'ONU che mira a trasformare l'assemblea dell'ONU, che attualmente funziona per delegazione di stati nazionali, in un'assemblea parlamentare, che va quindi a rappresentare i popoli del mondo. Questo ovviamente detto così sembra una cosa un po' così da marziani, ma insomma ma un po' utopistica. Però insomma, se vi invito veramente ad andare su Google e scrivere UNPA, unPA, campaign, scritto campagna, vabbè, tutti conosciamo l'inglese e, e lì vedete di cosa si tratta è per ora una mobilitazione di raccolta fondi a livello globale c'è il sostegno di testimonial intellettuali quali Jürgen Habermas ed altri e questa cosa tra l'altro si lega a un'altra iniziativa che è il manifesto For a Global Democracy, eh, manifesto per la democrazia globale, che eh, raccoglie una coalizione ancora più ampia di sottoscrittori, anche qui molti intellettuali, tra cui Noam Chomsky, eh, Urlich Beck, Vandana Shiva e molti altri, che richiedono, oltre a questo punto della riforma dell'Assemblea dell'ONU, anche l'istituzione di... Eh, Um, agenzie forti a livello globale per esempio per la gestione dei cambiamenti climatici si parla anche di affiancare a una, um, alla Corte uh, Internazionale per i crimini contro l'umanità anche una Corte Internazionale per i crimini contro l'ambiente per fare un esempio e si chiede anche poi um, l'inizio di un governo globale dell'economia che non sia ovviamente solo quello attualmente uh, programmato dall'Organizzazione Mondiale per il Commercio il che vuol dire per esempio riuscire a uh, creare una tassa per le transazioni finanziarie a livello globale sapete che adesso uh, la Tobin Tax, chiamata così in maniera sintetica uh, è una misura che è stata discussa a livello europeo e forse verrà applicata nel giro di pochi mesi, se va bene, ma è, è ovvio che questa eh, tassa sulle transazioni finanziarie, se rimane eh, qualcosa al solo livello europeo, rischia di danneggiare gli investimenti dei capitali in Europa in qualche maniera, cioè è chiaro che questo tipo di, di misure, se vogliamo anche molto radicali, possono fun funzionare se c'è una politica globale su questo, quindi anche una forza d'Europa insieme alle altre aree più avanzate dal Sud America agli Stati Uniti d'America, eh, di Obama, forse l'India, eh, a coalizzarsi per creare condizioni effettive di cooperazione globale. Quindi affiancare alla competizione economica, che si sta facendo sempre più spietata, l'inizio di una cooperazione economica e anche l'inizio di, di una pianificazione eh, economica collaborativa a livello globale. Anche questo se volete eh, usare Google, che è la cosa più facile, e basta che scrivete Global Democracy Manifesto e trovate la, la, il manifesto con la possibilità di sottoscriverlo, vedete la lista dei circa 30 intellettuali globali che hanno firmato questa cosa. Ehm, ve ne parlo io di questa cosa perché eh, attualmente mi trovo a Berlino Uh, per, insomma, per la ricerca universitaria e in occasione dello speech di Obama alla porta di Brandeburgo abbiamo creato con una, una serie di uh, studenti e giovani lavoratori anche di istituzioni come il Bundestag una campagna che abbiamo chiamato We Want Global Democracy, uh, con cui ci rivolgevamo uh, al Presidente degli Stati Uniti, Obama, prima del suo discorso, per chiedere che avviasse con coraggio la riforma dell'ONU. Ovviamente non è che è solo lui che la deve avviare, ma appunto lui come uno dei, dei leader più coraggiosi eh, può aiutare insieme a un'Europa che si spera che diventa, diventa più presto un'Europa federale, le condizioni per un cambiamento globale. Grazie.